A Bracetto, Abracetto, adesso interrompo il viaggio, perché tanto io posso tagliare e cucire per eh, certi aspetti. Ah, certo. E quindi con eh, enorme piacere oggi ho l'opportunità di intervistare. Ma già sai registrando. Ma certo che sono Gianfranco Miceli, ho detto bene, sono anni che ci conosciamo con uh, questo Baldo giovane che secondo me è uno dei più grandi tagliatori mondiali. Grazie Francesco. Perché non le mie figlie sono state tutte formate dalla Life Tech e eh, eh, anche i nipoti e quindi adesso con uh, Franco stiamo. Riorganizzando un corso. bel corso di taglio specifico eh, per aumentare mh, il grado di conoscenza sul taglio, perché tante volte eh, la manualità spesso non è accompagnata dalla, da una teoria che supporta il capire perché si verificano certi fenomeni nel taglio. No? e quindi questo taglio è adatto non soltanto a chi comincia ma specificamente eh, proprio nello specifico per chi vuole eh, avere quel supporto in più di informazione per, per, per aumentare la sua percezione verso il cliente anche perché il corso è abbastanza anche un po' articolato, articolato e ehm? complesso perché riguarda tutte le forme e quindi anche poi il loro utilizzo di come pettinarle, di come metterle in piega perché ogni forma uno, si presta a una determinata piega, a una sua caratteristica per la tenuta. Eh, faccio un esempio, una, una forma chiamata liscia sostanzialmente è più adatta a una piega liscia, quindi la garanzia che questa forma, una volta fatto il taglio, la piega duri anche più di qualche giorno, prima che si rilava perché oggi capito, dopo due o tre giorni al massimo mi lavano, però quindi ti consente di avere una, una, una certa garanzia. Imparare le forme ti aiuta anche a capire come pettinarle, anche se la piega non è nello specifico inserita nel corso di taglio, però ti, ti, ti aiuta a capire eh, come ottimizzare il taglio, la piega su quel taglio. E' proprio per questo motivo che anch'io, che mi occupo di formazione allungamento e infortimenti, quando andiamo a fare il corso, se non c'è una base ben precisa. La possiamo chiamare tradizionale o classica, la base per capire le forme, i volumi. La scientifica. È proprio più la scientifica, perché diciamo che scienza e arte vanno a braccetto, no? una crea e l'altra spiega il meccanismo che cosa è successo, il perché si verificano determinate cose. C'è cioè quasi una di forma di illuminazione dell'allievo. Dell certo, infatti perché... quando io parlo, imparare il corso di taglio eh, abbinandolo a, a una teoria scientifica, eh, prima ho parlato di percezione perché il marketing vero che è un parrucchiere è percezione. Tutto tutto si riduce, eh, a parte le strategie, quelle sono strategie, no? il fatto di adottare certi sistemi per vendere, però poi comunque l'unica cosa forte che rimane è la percezione, cioè che cosa percepisce il cliente quando tu gli parli. È quella. quella è la cosa fondamentale perché uno deve sempre tenere in considerazione che la tua clientela, come è successo a me e penso anche a tanti altri colleghi, la clientela può rimanere anche 30 anni con te. Certo. Quindi se lei percepisce che c'è un professionista poi un'altra persona che, anche se decide di cambiare parrucchiere e fa il confronto, in quel confronto si è sempre vincente. Guarda, io adesso sto pubblicizzando con Emanuele Mantella il taglio asciutto, che tu sei stato il suo maestro sì. da questo punto di vista. E quindi adesso abbiamo trovato le parole e tutti quei benefici che un taglio asciutto può realizzare attraverso le forme e i volumi e certo, che certo. a tempo reale tu lo puoi vedere non a capelli bagnati ma, ma già a capelli, capelli bravo, finiti. Bravo. Ma guarda, guarda che in Inghilterra anche tantissimi anni fa, lo stesso Vidal Sassoon e Douglas usano eh, tagliare i capelli da scioccoli. Non è diciamo, una novità di questo, perché c'è una considerazione da fare: nel momento in cui tagli i capelli e sono bagnati, stanno nella loro massima estensione, ma non è il controllo né del volume né della massa e né delle linee che si sovrappongono. Quindi, la cosa corretta sarebbe costruire la forma del taglio da bagnati, stabilire le sue proporzioni e poi la perfezione e il dettaglio si fa da perché lì tu vedi la massa dei capelli, vedi se le linee, se, se eh, ci cioè, sono delle linee rette di taglio che si notano troppo. Lo Guarda, questa settimana abbiamo fatto il focus su questo taglio asciutto e in effetti c'è un miglioramento netto nel momento che si ribagnano, perché c'è tutta un po' la procedura di certo, allisciarli, certo. certo, creare queste certo. forme e volumi a tempo reale. Poi ribagnare e creare quella forma ah, di volume ah. e in effetti eh, abbiamo notato anche le clienti che hanno acquisito uno scalino in più come miglioramento certo, certo. quindi il taglio o un percorso di formazione di taglio che eh, Gianfranco sta Preparando, giusto? Sì, so, sì eh, quattro preparando. giornate? Eh, guarda, le giornate sono otto giornate perché comprendono le quattro eh, forme principali, poi c'è una giornata aggiuntiva che però riguarda soltanto l'aspetto scientifico, eh, non più del taglio, diciamo che è più perché uno può insegnare eh, il taglio a delle persone oppure migliorare il loro diciamo la loro tecnica se sono anche già avanzati come titolari dei saloni o primi lavoranti però poi gli serve anche eh, sapere a chi venderlo, a chi applicarlo cioè, come fare, cioè riuscire a capire queste forme, non la linea, che cos'è, che cosa rappresenta ti faccio un esempio, una linea orizzontale eh, non è soltanto parallela al terreno ma rappresenta anche a livello psicologico tutta una serie di cose, è simbolo di staticità, è, taglia una figura, sottolinea determinati punti, quindi imparare queste cose qua, oltre al classico procedimento di, di, di imparare il taglio, imparare queste cose significa aumentare la capacità comunicativa del parrucchiere, quindi anche sì, di molto. Bello. Bene, eh. allora stiamo eh, proponendo questo corso sì. che dovremmo realizzarlo. Guarda, dovrebbe partire il 26, la prima domenica di settembre che è il 26, poi da lì dovrebbe, si alterna in otto giornate, quindi domenica e lunedì, domenica e lunedì, perché riguarda le quattro forme principali, che sono la, le forme piene, le forma strati progressivi, le forma stradi e uniforme e tutto il catalogo dei graduati. Poi c'è questa giornata in più eh, a chi vuole, che è a parte del, del corso, perché vuole ehm, entrare nello specifico e capire per quale motivo si verificano certi meccanismi, in modo da avere eh, più comunicazione a, attraverso la cliente, c'è questa giornata in più che è riservata eh, a quelli che hanno già una certa manualità o che sono titolari di talone oppure a che loro volta vogliono addestrare il loro personale eh, in determinato, determinato modo, cioè in un modo un molto più professionale. Okay. Perché il, il fatto di ehm, sapere queste cose è importante perché quando viene una cliente la mancanza di vocabolario, cioè il saper non comunicare o comunicare approssimativo, cioè viene una persona, vuole fare un taglio, io gli dico che gli sta bene, è carina, la migliora, il suo aspetta, la rende più simpatica, ma quello che lo dice la sua amica. Certo. Se viene da te è perché vuole un qualcosa di oggettivo. È come se io andassi a guardare un quadro di Leonardo, io posso dire che mi piace o non mi piace a livello soggettivo, ma non posso dire che è brutto, perché non ho gli argomenti, non ho studiato per farlo. È questo che la cliente vuole da te di più rispetto al parco tradizionale. Ed è su questo che poi passerai i tuoi confronti. Bene, ragazzi, avete ascoltato Franco. Gianfranco Miceli in un piccolo assaggio di quello che andrete a, ad apprendere l'arte di, di tagliare i capelli sì, sì. E, e non solo eh, che sp eh, sposa anche l'estensore perché noi facciamo la dei i capelli non solo per Fecio ma per migliorare la persona che possa evolversi e quindi il taglio è fondamentale e le linee sono fondamentali per creare questi volumi anche con le Certo, specialmente, specialmente nelle station nell uno dei tagli più appropriati è lo slide, cioè saper tagliare scivolando, perché per non creare morbidezza creare linea curva, che la linea curva significa movimento e quindi si adatta molto di più. Quindi ci sono delle tecniche particolari che in questo corso sono incluse perché fanno parte del, della, della parte che riguarda i stati progressivi e dove sono, possono diventare, come dici tu, molto utili, specialmente per le station. station. Point ha molta stima di Franco che ha un programma fantastico per migliorare quello che stiamo portando avanti questa professione per diventare unici e rivedibili nella nostra zona, sì, giusto? certo, perfetto, perfetto. senti mi ha fatto veramente piacere fatto veramente. oggi e speriamo le prossime interviste e per chi fosse interessato al corso, sotto la descrizione potrete trovare i numeri per avere informazioni più nel dettaglio o ci chiamate e vi veniamo a trovare per spiegarvi meglio quello che andiamo a realizzare. Corso base... Corso base scientifico, corso di taglio scientifico, è, diciamo, è più appropriato chiamarlo così. Corso di taglio scientifico, scientifico. Sì. perfetto. Grazie e ci vediamo. Ciao, Ciao. a tutti. Oh.